Dio è? Buono. È buono. Amen. Ma soprattutto Dio è ogni potere. Lui può fare ogni cosa. Ogni miracolo. Ogni cosa. Al di là di quello che tu puoi pensare, Dio lo può fare. Perché Dio è reale come me e come te. Amen. Questa sera vogliamo parlare del fatto di sperare in Dio. Quanti vogliono sperare in Dio? Sapete, quando nasciamo dobbiamo imparare a camminare, è vero? Non si nasce già imparati. E quando ci convertiamo dobbiamo imparare a volare, a volare come le api. Vogliamo leggere questa sera Isaia capitolo 40, i versi 30 e 31. Isaia capitolo 40, versi 30 e 31, parleremo di volare come le aquile Parleremo di sperare in Dio. Amen. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, Amen. ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aprile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Amen. Amen. Quelli che sperano nell'Eterno. Amen. Questo è un tempo di risveglio, è un tempo di benedizione per le nostre vite, è un tempo in cui Dio sta facendo cose nuove. Però come dicevamo, per vivere appieno quello che Dio sta facendo, dobbiamo imparare a volare come volano le aquile. Qualcuno dice che quando nasciamo dobbiamo imparare a camminare. Questo è vero, perché non è una cosa automatica, ma abbiamo bisogno di un processo di qualcosa che ci porta ad imparare a camminare e alla stessa maniera quando noi ci convertiamo nel Signore non è che riusciamo subito a volare spiritualmente parlando noi stiamo parlando di volare che ci buttiamo dal balcone e ma di un volare spirituale non è che noi voliamo direttamente abbiamo bisogno di imparare a volare così come volano le acque come vola un'aquila. Ve lo siete mai chiesti? Lo sapete, l'aquila è un animale molto particolare, non è come tutti gli altri uccelli, è un animale speciale. Infatti cosa succede? Che mentre gli altri uccelli, voi vedete che sbattono le ali quando volano, Con l'aquila succede una cosa diversa. L'aquila fa i suoi nidi molto in alto, sulle montagne alte, e quando arriva questa che si chiama corrente ascensionale, quando arriva dell'aria calda che sale dal basso, allora l'anima si butta sull'aria sull e inizia a planare. Sfrutta la forza dell'aria, l'aria che sale. Non ci sono la forza delle sue ali che la fa muovere, non c'è la propria forza che muove l'aquila, ma l'aquila riesce a sfruttare la forza del vento volare e ad arrivare molto più in alto di tanti uccelli, anche perché l'Arghila guarda dall'alto e caccia dall'alto anche uccelli più piccoli. E anche noi dobbiamo imparare a volare nello spirito, Dio ha dato un fiume, un fiume nello spirito e noi dobbiamo imparare a lasciarci portare da Dio nella nostra vita. Molte volte muoviamo noi affermatamente le ali, ci affanniamo a muovere le ali muoviamo non andiamo mai da nessuna parte ma se imponiamo a lasciarci guidare dallo Spirito Santo allora vedremo che arriveremo a destinazione senza grossa fatica senza grosso sacrificio dobbiamo imparare a sperare nel Signore perché la Bibbia dice che quelli che sperano nell'Eterno che succede? Cosa succede? Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze e si innalzano come con ali, come oh. aquile. Quindi c'è una caratteristica che dobbiamo avere per poter avere queste nuove forze: c'è una caratteristica che dobbiamo avere per poter volare. Come facciamo a volare come le aquile? Dobbiamo imparare a sperare yeah. nell'Eterno. E quando tu vai ad analizzare il termine sperare, lo vai a studiare, è Scoprire questo termine ha due significati, a due aspetti principali. Il primo significa cercare e dimorare nell'Eterno. E il secondo significa aspettare e conservare la fede nell'Eterno. Cioè, cosa sta dicendo il Signore? Sono due chiavi molto importanti. Se tu vuoi imparare a volare come una vola d'aquila, devi imparare a cercare Dio e a dimorare nella presenza di Dio. Non puoi orare come l'Avila, spiritualmente parlando, se non cerchi Dio. Devi dedicare una parte della tua giornata a cercare la faccia di Dio, chiuso nella tua cameretta. La Bibbia dice che quando tu cerchi Dio nel segreto, Dio ti ricompenserà pubblicamente. Allora, molti vorrebbero vedere Dio all'opera, però non vanno nel segreto, non lo vanno a cercare, non vogliono dimorare di lui disse la parola di Dio, dice in Giovanni, disse Gesù se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi chiedete quello che volete e poi sarà fatto ricordate non per forza né per potenza ma per lo spirito di Dio e quindi dobbiamo imparare a cercare Dio nel nostro segreto e a dimorare in lui sapete, Dio con te quando tu sei al lavoro Dio con te quando tu sei nella macchina Dio è con te quando tu stai eh, a scuola Dio è con te in ogni posto in cui tu ti trovi E noi dobbiamo imparare ad essere con Lui Perché il fatto che Dio sia con noi Non significa che siamo insieme con Lui A Dobbiamo imparare a dimorare con Lui Quindi la prima maniera per imparare a volare è imparare a cercare Dio E a dimorare in Dio tutta la giornata sono due aspetti diversi della nostra comunione con Dio che dobbiamo imparare. Cercare nel segreto e dimorare tutte le 24 ore del giorno, anche la notte, avendo comunione con Dio. Amen. E la seconda cosa è aspettare e avere fine. Sperare nell'eterno significa anche aspettare Dio e avere fine. Buona cosa è, dice Lamentazioni, aspettare in silenzio la salvezza. sapete quando Dio chiamò Saul, il profeta Samuele diede un grande segno a Saulo disse guarda tu scenderai dalla montagna ti avveranno tutti questi miracoli succederà questo, quest'altro Dio ti cambierà il cuore in un solo giorno verrà detto e anche Saulo tra i profeti gli diede un sacco di segni poi disse precedimi a Giga e aspettami sette giorni al settimo giorno io arriverò e ti dirò quello che devi fare e quindi quei segni successero tutti quanti e Saulo salera a Gilgal perché c'era un grande combattimento immaginate un esercito nemico di 30.000 persone e lui aveva solo 3.000 persone con sé. e stava lì perché doveva aspettare Samuele e aspetta il primo giorno e non succede niente aspetta il secondo giorno e Samuele non si presenta aspetta il terzo giorno e Samuele non si presenta Fino al settimo giorno, e Samuele sembrava che lo stava arrivando. Pensate con un esercito di 3.000 persone a affrontare 30.000, che cosa significava. Ma pensate soprattutto che avevano solo due spade: una in mano a Saulo e una in mano a Jonathan. Quegli altri 2.998 non, non avevano neanche la spada. E molti, dopo sette giorni, dice la Bibbia, che iniziarono a disperdersi. E dice la Bibbia che Saulo si fece lui forza e fece una cosa che non avrebbe mai dovuto fare, offrire un sacrificio a Dio. Come quindi offrire il sacrificio arrivò Samuele e Samuele disse che cosa hai fatto? Io avrei stabilito il tuo regno per sempre, invece il tuo regno non dura sarà dato da un altro mondo di Dio. Loro combatterono e vinsero. è vero, ma Dio voleva fare qualcosa di più grande. Vi ricordate la storia di Gedeone? Gedeone era rimasto alla fine solo con 300 uomini, contro un esercito enorme e non dovettero neanche combattere. Dio voleva manifestare la sua gloria attraverso la vita di Saulo. Per questo disse Saulo aspetta sette giorni. La gente se ne andava, non ti preoccupare, aspetta. Perché io vi voglio glorificare. E quando io mi glorificherò attraverso di te... Allora il tuo regno sarà stabilito per sempre. Ce lo vediamo molto importante. Dobbiamo imparare ad aspettare Dio. Dice la Bibbia che lui non tarda, non sonnecchia, non arriva in ma aspettare da parte di avere fede. Se tu hai pregato, se Dio ti ha risposto, allora aspetta. Se tarda, dice la Bibbia, aspettalo. Perché quando Lui opererà, allora darà gloria al Suo nome. Se la cosa la vuoi fare tu con le tue forze, Porterai solo danno, solo problemi e il regno non arriverà, sarà un completo disastro. Ma quando tu aspetti, confidi nel Signore, allora il Signore stenderà la sua mano e opererà e succederanno miracoli e la gente dirà gloria a Dio. Non dirà se è stato bravo, però hai avuto proprio le capacità. Io ricordo una volta che. Ascoltavo alcune preghiere in una chiesa e gli disse non ce la faccio più, per favore. Perché i fratelli pregavano, Signore ti prego, guida la mano del medico che deve operare il mio figlio. E poi dopo l'operazione testimoniavo, io ringrazio Dio che ha guidato la mano del medico sul mio figlio. E io sta cosa non la capivo proprio. Chi ho scusato? ma se Dio deve guidare la mano del medico ma non può pure guarire direttamente il vostro figlio ma perché non iniziamo a cambiare il nostro modo di pregare e diamo a Dio la possibilità di fare un miracolo nella vita di tuo figlio dov'è la nostra fede? ricordo una volta in una grande conferenza e c'era un grande evangelista che stava predicando sulla fede e fece tre domande Immaginate uno stato pieno di gente Disse, può Dio guarire una persona dal mal di testa? E tutto lo stato disse, Amen. Poi fece la seconda domanda. Può Dio guarire una persona da un tumore? E tutto lo stato disse, Amen. E poi disse, può Dio far crescere un braccio a una persona che non ce l'ha? neanche una mente e disse una frase che mi è rimasta in paese scusa ma se Dio può guarire un mal di testa, ma se Dio può guarire un tumore, ma perché Dio non può far crescere un braccio a una persona che non ce l'ha non è sempre lo stesso Dio non è Dio che fa i miracoli è troppo corta la mano di Dio per poter far crescere un braccio a una persona che non ce l'ha dov'è la nostra fede? Il problema è che noi non ci facciamo guidare dallo Spirito Santo è che molte volte non abbiamo fede che veramente Dio lo può fare. Che Dio veramente può fare un miracolo. Ma se ne abbiamo fede, dice la Bibbia, sappi non aspettare. Perché Lui arriva sempre al momento giusto, né prima né dopo. Forse per noi ci può sembrare dopo, ma per Lui è sempre il momento giusto si impara a volare cercare di volare in Dio aspettare e ad avere fede sapete meglio parlare che volare con le proprie forze se voi vedete gli uccelli sì, stanno sempre là ma l'acqua è un uccelli e volete l'uccello e dice tu non hai capito niente e wow, se lo faccio L'Aquila è il re degli uccelli non si stanca proprio è meglio imparare a planare che volare con le tue proprie forze se tu hai un problema nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro con chiunque è meglio che plani con Dio è meglio che fai fare a Dio che presenti le cose davanti a Dio e aspetti con fede che è la sua manovra piuttosto che ti sforzi tu inutilmente non otterrai niente peggiorerai solo la situazione il verso 30 ci parla di due tipi di giovani dice i giovani si affaticano, si stancano i giovani scelti certamente inciampano e cadono chi erano questi giovani scelti? molte volte non lo sappiamo perché quando si andava a fare una guerra quello che succedeva è che i re selezionavano i giovani migliori quelli più alti, quelli più forti quelli che avevano più esperienza e dicevano tu devi venire con me a fare la guerra perfetto, quei giovani sono quelli che spagnano la Bibbia dice: Giovani scelti, inciambano e cadono. Ma chi erano quelli che vincevano? Quelli che non erano stati scelti da lui, ma quelli che erano stati scelti da Dio. Ah, Sapete quando Dio chiamò Davide? Nella sua famiglia aveva altri fratelli. Allora Samuele, che già aveva scelto Saulo, e Saulo era bello, alto, forte, entrò in casa di Saul e disse: Vedi il primo figlio di Saulo. Quanto è bello, è alto, forte, ha cioè due spalle. Sicuramente lui è lo scelto da Dio. E Dio disse, no. non è lui. Allora mi disse secondo, era comunque alto, non come quello, però era bello alto, era comunque forte, non come quello, ma era bello forte. Forse non era troppo bello, era un po' più meno bello, no, però disse, va bene, questo quello può andare bene, e disse no, neanche questo. E inizio ad andare il terzo il il e il quarto, e piano piano si abbassavano e diventava più brutti. Io immagino la faccia di Samuele e qua dovevo finire. E alla fine disse, manco l'ultimo, che magari era molto brutto e fiatto, non lo so. E disse, ma come sono tutti qua i figli tuoi? No, ce ne sta uno, la pecora nera della famiglia. Davide, l'abbiamo messo lì nelle pecore. Eh. Perché proprio è proprio quello che nella casa è più fastidio, la pecora nera della famiglia. Dio proprio la prima nera che è nascita Amen. e quando questa regola nera andò contro ad un gigante Saulo aveva paura Elia aveva paura i suoi fratelli avevano paura ma lui disse io vengo a te nel nome dell'Eterno era piccolino, aveva 16 anni, 17 anni si pensa, più o meno 1,60 m e contro un gigante di 3,5 m che era armato fino ai denti con uno scudo, con una lancia con uno scudiere a fianco una pietra un colpo a Dio perché Davide aveva imparato a volare Davide aveva imparato a sperare in Dio nonostante era lì insieme alle pecore e tutta la famiglia lo divideva tutta la famiglia lo prendeva in giro era stato scattato dalla famiglia considerato la pecora nera considerato che non era buono a fare niente però lui aveva imparato lui ogni giorno, dice la Bibbia, che cantava, canti a Dio, mentre stava con le pecore. Il Salmo 23 l'ha scritto lì Ma dove era con le pecore. L'Eterno, il mio pastore, nulla mi mancherà. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò mai alcuno perché tu sei con me. Davide imparò a confidare nel Signore, Davide imparò a volare e spicco il volo. I fratelli avevano imparato a confidare le loro forze nella loro potenza, nella loro bellezza, però Dio si è scelto un uomo dal cuore migliore. Perché era una persona che non confidava nelle proprie forze, ma aveva imparato a servire Dio. Non chiederti di se hai le capacità per servire Dio, ma chiederti di se sei disposto veramente a lasciare che lui prenda il controllo completo di tutta la tua vita. Sapete, non è facile per l'acqua buttarsi al vento. Dato che non è allenata a, a muovere le ali, potrebbe pure collocare la terra, se non prende la corrente giusta. Lavora la fede quando salta, per volare, perché ha fede che il vento la sostenga. Non ti chiedere se hai capacità, perché le capacità Dio ti le dà in maniera soprannaturale, o a miracolo, ma chiediti se sei disposto a fare in modo che lo Spirito Santo ti guidi e ti porti dove tu non vuoi. Sapete tutti quanti quando pregano, Signore ti prego, andrò ovunque e tu mi dirai. Poi si dice: Ma in Alaska, in mezzo ai tuoi No, Signore, manda qualcun altro. Siamo veramente disposti a farci guidare per Dio? Che Dio prenda il controllo completo della nostra vita. Che ci porti e ci conduca dove Lui vuole. Dio disse a Pietro quando eri giovane andavi dove volevi, ma quando ti farai anziano, un altro che è lo Spirito Santo, ti conterrà che dove tu non vuoi E lo Spirito Santo ci porta a fare cose che nella maggior parte delle volte noi non vogliamo fare, ma è lì che c'è la vittoria nell'umiliare te stesso davanti a Dio, nell'omiliare te stesso. Nel fare in modo che Cristo Gesù regni, sei disposto questa sera a lasciare che Gesù prenda il controllo completo della tua vita? Cosa succede a quelli che sperano in Dio? Cosa succede a quelli che imparano a volare, imparano a sperare dall'Eterno? La Bibbia dice che acquistano nuove forze e questo è qualcosa di molto bello perché se voi andate a studiare l'originale. È un termine stupendo perché dice faranno uno scambio con le nuove forze. Il termine acquisto in realtà è come un baratto. Io do le mie forze e prendo le sue forze. Do la mia vita e prendo la sua vita. Sta dicendo, quelli che sperano nell'Eterno imparano a dare la propria vita e a prendere la vita di Dio a sottomettere la propria vita a Dio e prendere la vita di Dio. Così si impara a volare. Se tu dai tutta la tua vita a Dio, Dio ti porterà molto in alto. Forse ti porterà dove tu non vuoi. Sappilo. Forse ti porterà a fare cose che tu non vuoi. Anzi, molto probabile. Però lui è vasario. Devi lasciarti e abbandonarti nelle sue mani. Corrono e non si stancano non si affaticano sapete esiste una differenza tra il lavoro e la stanchezza non è che non dobbiamo lavorare se vogliamo però lavoreremo senza stancarci che significa questo? che quando noi serviamo il Signore anche in cose che non ci, sei, non ci piacciono perché Dio ci porta in quello nel nostro cuore avremo pace nel nostro cuore avremo gioia e quindi porteremo il peso del ministero il peso di servire Dio con gioia non ci sentiremo male dentro ma se vogliamo fare noi per forza le cose allora ecco che le cose ci peseranno sentiremo molto il peso e non riusciremo ad avere il riposo di Dio nel nostro cuore quelli che sperano nell'eterno acquisto nuove forze Devi lasciare a Dio i tuoi piatti, devi lasciare che Dio prenda i tuoi progetti, devi lasciare che Dio prenda i tuoi problemi con fede e permettere a Lui di operare, devi lasciare che Dio prenda il controllo della situazione. È come quando tu guidi una macchina, passa dall'altra parte e fai guidare Dio. Sì, ma Dio sta guidando a casetta, io non voglio andare a casetta. Sai ben sicuro che è meglio andare a casetta che andare dove vuoi vivere? No, ma Dio sta andando a Napoli, io non voglio andare a Napoli. Tranquillo. Che alla fine scoprirà che tutto per bene per coloro che amano Dio. Allora questa sera vogliamo chiedere che Dio ci cioè, aiuti a imparare a volare. Amen. Dobbiamo imparare a volare. Lasciamo che lo Spirito Santo ci muova. Dove lui vuole, come lui vuole, sapilo aspettare nella richiesta che tu stai presentando. Non essere impaziente. Saulo per essere il regno per lui, per i suoi figli, per la sua impazienza. E tu puoi perdere tanto per la tua impazienza. Sappilo aspettare. Presenta a Dio questa sera le tue richieste e vedrai che la mano di Dio opererà. Dio farà miracoli. Vedremo miracoli. Se impariamo a volare. Forse noi li vedremo come vogliamo noi, noi li vedremo quando vogliamo noi, nella maniera in cui vogliamo noi, ma stai ben sicuro che vedrai miracolo della Dio Dio. padre. vogliamo avere un momento di preghiera.